Salve a tutti abitanti del mio mondo e benvenuti finalmente in un nuovo video sul canale E sì, finalmente ho ideato un intro per questo canale decente e come voglio io e non il classico e generico Salve a tutti ragazzi, qui a World of Music e benvenuti in questo nuovissimo video per dirvi. Benvenuti su un nuovo video in una categoria che sì, si tratta pur sempre di rap, però fatto in un modo che io non ho mai trattato all'interno di questo canale ovvero le tier list. Già in passato feci delle tier list, però ai tempi quando World of Music non era neanche World of Music ma era un insieme di così tanti contenuti e trattato neanche in maniera doverosa per quei contenuti che erano. Prima di iniziare ragazzi, faccio due doverose premesse la prima, che è sicuramente quella più importante i rapper verranno giudicati a seconda dei miei gusti personali, non dico oggettivamente chi è meglio dell'altro, oggettivamente Effettivamente chi è peggio dell'altro, io valuterò in base ai miei gusti personali, dato che il rap è pur sempre musica, la musica è bella perché è pur sempre una cosa soggettiva, tu puoi medesimarti in tanti altri artisti, per esempio ci sono artisti che sono stati messi in questa tier list, che non so neanche da chi è stata fatta, che sinceramente non ho prestato nel corso degli anni, potrei apprezzare nel corso degli anni a venire, però vi ripeto che sono pur sempre i miei gusti personali, infatti appunto io vi invito, andando a guardare ovviamente tutta quanta la tier list, di scrivermi sotto nei commenti qual è stato il vostro preferito e quello che vi è piaciuto di me, di questa tier list. Seconda premessa, questo video è stato diviso in due parti. Ho deciso di farlo perché avevo paura che questo video non sarebbe uscito nel minor tempo possibile. Quindi godetevi il video e buona visione. Iniziamo col primo, ovvero Achille Lauro. Achille Lauro, ai tempi, devo dire che era uno tra quelli che sapeva portare la trappa a livelli altissimi, soprattutto anche per il personaggio che lui si era creato. Il sogno americano, l'American Dreams, visto dal punto di vista di un italiano. Negli ultimi due o tre anni possiamo dire che ha preso delle scelte artistiche possiamo definirlo discutibili, soprattutto dal punto di vista di persone, che nel passare degli anni, soprattutto nel periodo di Roccia Music, hanno saputo apprezzare la sua personalità il suo modo di raccontare certe storie. Alcune potevano anche anche essere false, alcune potevano essere vere ma aveva pur sempre quello stile unico che sapeva ipnotizzare l'ascoltatore che non aveva benché minimo sentito parlare di lui secondo me più sul ci sta che sullo spacca quindi a chi lo lauro si merita un bel ci sta allora io ve lo ripeto non so di preciso chi ha fatto questa tier list però già dal secondo rapper se possiamo chiamare abbiamo Anna Pepe quando io avevo visto questa tier list la prima volta appunto mi sono chiesto tra me e me come faccio a criticarla nel senso avrà fatto soltanto ve lo dico 5 canzoni in croce avrà sicuramente tanto da cui migliorare però io gli voglio anche dare fiducia anche se comunque vi dico dalle 4-5 canzoni che ha fatto uscire non c'è stato diciamo quel distacco tra una canzone e l'altra anzi c'erano dei momenti dove magari io passavo da bando a bla bla con Due Pechegno o a Fest fino all'ultima che aveva fatto uscire non mi ricordo neanche come si chiamava e non vedevo diciamo tutta questa particolarità soprattutto nello scrivere e nel repare soprattutto con un timbro vocale che a volte posso apprezzare a volte non posso apprezzare e io la metto in più o meno. Potrei anche dargli fiducia e mettergli una via di mezzo tra ci sta e più o meno, però non si può fare in queste tier e quindi va più sul più o meno. Adesso ragazzi arriviamo a canne secco. Ragazzi che sfortuna che lui nel passare del tempo non abbia sfruttato questa sua grandissima capacità nel rappare. Inizialmente era uno tra i pilastri, non soprattutto nella scena rap romana, ma anche nella scena rap italiana in generale. Nell'Extreme Team a fine anni 90 con Jamie Tides, vi ricordate che ai tempi era secondo me uno, tra i gruppi slash 2 migliori che si potevano trovare nella scena rap italiana ma andando avanti si è andato un po' a travestire in una specie di nokia 2.0 andando a dissare persone tipo gli arcade boys vari personaggi del web, del rap italiano come possono essere Gemitides e Madman e penso che al giorno d'oggi nessuno si caricherebbe più cane secco eh, soprattutto perché lui è passato dalla musica a fare solamente video su youtube e live su twitch quindi non lo conterei neanche anzi dovrei contarlo sì, perché è un po' come dire tu hai lasciato questo e dovresti lasciare un altro quindi quindi per rispetto dobbiamo ovviamente classificarlo, io lo metterei in più o meno. Se questa tier list io l'avessi fatta tipo nel 2014-2015 l'avrei messo in cista. Capo Plaza, l'ho rivalutato tantissimo soprattutto negli ultimi brani. Inizialmente non mi piaceva tanto questo suo stile rap trapperesco, happy trap chiamiamolo così. Ma con l'ultimo disco mi ha fatto cambiare idea, mi ha fatto vedere tutta quanta la sua versatilità nello scrivere, nel rappare. L'ultimo disco è anche pieno, non dico proprio al 100%, però ci sono molte tracce che meriterebbero di stare nella top 10 delle migliori tracce del 2021 poi fai il suo io lo metterei tranquillamente in ci sta caparezza artista molto ironico molto auto ironico soprattutto e essere auto ironico credo che sia una tra le cose migliori nel fare l'artista o magari il rapper in generale puoi capire tanto dai tuoi errori puoi capire dove stai sbagliando e capire i tuoi sbagli ti fa andare molto molto più avanti e di migliorarti album dopo album per esempio io ritengo l'ultimo che ha fatto uscire Exuvia se non sbaglio il suo miglior album uscendo da tutto quanto il mood triste e sconsolato che lui ha Aveva preso nel penultimo disco, che se non sbaglio è Prisoner 79, uscito nel 2017. Non serviva neanche dirlo, effettivamente, ma lo metto tra i got. È stato anche influente non soltanto nel rap italiano, ma nella musica in generale. Molti si ricorderanno sicuramente nel passare del tempo di Caparezza. Dovrei passare direttamente a Fabri Fibra, ma abbiamo Shadia Rodriguez. Potrei dire semplicemente no e passare direttamente a Fabri Fibra che tanto si sa già qual è il mio pensiero di Fabri Fibra Però, ragazzi voglio un attimo chiudere questa parentesi per quanto riguarda il ghost writing Che molti dicono ah vabbè eh, ci sono molte star non soltanto nel rap in generale che possa essere italiano, americano, francese, spagnolo eccetera eccetera Ma proprio nella musica in generale dove loro si basano soltanto sul cantare le canzoni e dopo danno i credit direttamente a chi scrive veramente i testi Nel caso di Sadia Rodriguez i suoi testi sono stati scritti da jake la furia tutti quanti testi Anna. e penso che per fare il rapper proprio l'artista in generale per definirti artista devi saper comunicare qualcosa che soprattutto tu sai esprimere secondo la tua voglia di saper repare, saper scrivere soprattutto saper raccontare se tu vai a rappare ciò che non stai interpretando tu allora non sei un artista stai semplicemente facendo un'interpretazione di quello che ha scritto un'altra persona perciò mi dispiace ragazzi per me c'è rodriguez va tra i no fabbri fibra ragazzi non c'è neanche bisogno di dirlo va in got artista che ha saputo influenzare tantissime persone ragazzi un po' come Caparezza, chiunque conosce Fabri Fibra chiunque ha mai sentito parlare anche i fan anche gli pseudo fan anche i non fan del rap italiano conoscono Fabri Fibra ovviamente ci sono state tante altre persone che hanno saputo utilizzare questo stile di scrittura ovvero uno stile malato no, avendo neanche paura di quello che avrebbe potuto pensare il pubblico faccio un esempio Chaos One eccetera eccetera ma quello che ha reso mainstream questo stile di scrittura che ai tempi era sì presente soltanto nell'underground italiano ma allo stesso tempo Presente nell'ambito mainstream del rap americano, faccio un esempio Eminem, molte persone che non conoscevano questa lingua e allo stesso tempo che non conoscevano Chaos One, in Fabri Fibra si possono rispecchiare tantissimo. Per fare un esempio di dischi di Fabri Fibra che hanno influenzato così tante persone, Mister Simpatia o Turbe giovanili. Amy Skilla, artista versatile, che nonostante ci siano dei momenti dove lui passi da dischi molto molto mainstream, si può magari pensare all'erba cattiva o Mercurio, per poi passare da progetti tipo Keta Music Volume 2 e terza stagione per far vedere. Comunque, ai vecchi fan che lo seguivano un tempo, che l'emischilla che loro ascoltavano non è per niente morto che può tranquillamente impegnarsi e far vedere che, nonostante i passino gli anni, lui riesce ancora a fare quella determinata cosa, e questo, come è successo quest'anno con Keta Music Vol. 3, che dovrei fare una recensione su Keta Music, che dovrei far uscire la prossima settimana. Sono praticamente a metà video, mi mancano pochi minuti per finire, e quindi spero vi piacerà. Comunque, per me, l'emischilla va tra quelli che spaccano. Adesso, ragazzi, passiamo ad Enigma: Enigma incredibile, maestro in quello che fa, uomo pieno di cultura, e grazie al rap riesce a portare cultura anche a persone che prima non sapevano assolutamente niente di quello che magari si va a parlare nella canzone è un peccato che nel passare del tempo lui abbia perso popolarità soprattutto per quanto riguarda alcune cose inerenti alla macete che non voleva più farne parte ed ha scelto una via molto molto più indipendente rispetto a quello che tutti si sarebbero aspettati però è innegabile il fatto che lui ha uno di quegli stili musicali stili di scrittura e timbri vocali molto molto riconoscibili e unici quindi non posso fare almeno che metterlo tra i got. adesso arriviamo a Fedez inizialmente dal mio punto di vista il Jax 2.0 Uno che sapeva andare Controcorrente Che non aveva peli Sulla lingua Ma ha avuto anche Un periodo di calo Di quello che è stato Il periodo Dove lui stava diventando 100% mainstream All'interno della scena Con pezzi con Jax Tipo vorrei ma non posto Senza pagare Eccetera eccetera Comunque Sempre pezzi appartenenti All'album comunistico Rolex Fatto con Jax stesso Però la cosa Che noi possiamo apprezzare È che nonostante Dietro tutti questi periodi bui Lui si è ritornato Più forte che mai Soprattutto negli ultimi due anni Portando sì Quello che gli è sempre piaciuto per esempio, in. Lines, Dove all'interno non sono presenti soltanto influenze trap ma molte influenze per quanto riguarda il punk rock Per esempio molti campionamenti dei Blink, la sua band preferita O nelle ultime canzoni dove sono presenti tantissime influenze per quanto riguarda la musica elettronica E a proposito delle ultime canzoni di Fedez trovate una video recensione slash video reaction Al penultimo singolo di Fedez uscito con Da Suprema, ovvero Non game Freestyle Ve lo lascio qua sopra nelle schede In conclusione per me è una via di mezzo tra Spacca e Ci Sta Siccome per me è molto più Ci Sta piuttosto che Spacca e siccome io non voglio piare hating sotto nei commenti, io lo metto benissimo in un cista Fredda De Palma. Un punto di riferimento soprattutto per molte persone che vogliono intraprendere questo percorso del fast rapping, essendo comunque uno tra i più veloci freestyler italiani, uno tra i più veloci in realtà rapper in generale, non soltanto nel freestyle, ma per via di molte scelte artistiche, tipo pop, reggaeton, eccetera eccetera, ha abbandonato il rap e non si è più concentrato su questo. E al giorno d'oggi non penso che lui sia così tanto importante, un po' come cane secco all'interno della scena. E non penso sia neanche così tanto rispettato come lo era ai tempi Perciò io lo metterei in più o meno Anzi, misto tra più o meno ci sta Soprattutto se lui avesse continuato a intraprendere il percorso che lui faceva in passato Ma sfortunatamente è andato così, non ci possiamo fare niente